con estremo piacere che oggi noi di Libera TV possiamo dare il benvenuto a Giobbe Covatta in diretta con noi da Milano per parlare del referendum No Triv, della campagna, insomma, Giobbe Covatta oltre che un grandissimo autore di libri, di teatro, un attore è anche il portavoce nazionale dei Verdi, quindi non c'è persona migliore di lui per parlare di un argomento così importante. Innanzitutto buonasera Giobbe. Buonasera, non, non mi sento benissimo, ma amica per colpa vostra che io mai ce ne dai se cioè non capisco dove dico Bye. ok facciamo, facciamo in modo di migliorare l'audio Dunque, giobi innanzitutto un, un quadro generale di questa situazione, la gente è sempre più lontana dalla politica però per quanto riguarda queste cose, queste cose che riguardano le persone, il territorio, le cose vicine, insomma qualcosa si muove, penso agli ulivi in, in Puglia, penso alle navi da crociera all'interno di Venezia e penso appunto a questa cosa, insomma che in alcune delle regioni più belle d'Italia la gente le trivelle non le vuole, tu cosa ne pensi di questo? serie di condizioni una serie di, di elementi che dovrebbero essere presi in considerazione uno di questi elementi che esistono per Dio. Per sai cioè, qual è la cosa bella dei verdi? Scusa, parlo, parlo, parlo, parlo, in pratica, però sai cioè, qual è la cosa bella dei verdi? È che all'interno dei verdi si incontrano da più di gente che con una preparazione tecnica straordinaria e con i quali si riesce ad avere degli scambi di grandissimo, ad altissimo livello, a parte loro i altre fonti energetiche probabilmente migliori di quelle che abbiamo utilizzato fino adesso e probabilmente anche in grado di Certo, infatti Giobbe quello, quello che sembra più ridicolo se, se non fosse grave è proprio che è di pochi mesi fa la, la conferenza di Parigi dove come dicevi tu tecnici, scienziati, persone che, che nella vita fanno questo ci hanno spiegato in tutti i modi innanzitutto che i combustibili fossili non hanno nessun futuro, in secondo luogo che il pianeta... Eh, Potrebbe morire veramente, cioè una cosa che tra poco potrebbe succedere se non ci fermiamo. È ridicolo appunto che, che in Italia, eh, cioè, come sblocca Italia, cioè come qualcosa dovrebbe portare al futuro, si propone lo sfruttamento di energie fossili, Insomma, ma siamo sempre più indietro degli altri. ripetutamente, ininterrottamente, eh, serve quello che dicevi tu all'inizio, una mobilitazione, una rivoluzione culturale, serve la consapevolezza da parte di tutti che tutto quello che accade non accade per il nostro benessere, ma accade per il benessere di qualcuno che ha degli interessi precisi in, in, certe, in, in, in certi campi, Sono sufficientemente avanzate per poterci permettere di fare dei salti in avanti che potrebbero essere risolutivi. Certo, perché praticamente poi quello che viene promesso si promettono posti di lavoro e occupazione, non dicendo che in realtà i posti di lavoro durerebbero solo fino a quando c'è la trivellazione, quindi a fronte poi di un, di un guadagno in bolletta eventualmente, semmai questi combustibili fossero trovati ridicoli. Sembra quasi di, di sentir parlare il tuo personaggio, quello che, che, che seppelliva bidoni in Africa perché voleva vendere i cerotti anticancro. No? è parte del problema diciamo. <ride> e quindi insomma stiamo continuando a me mi spiace molto una cosa che questo lo dico sempre quando vado alle riunioni che ho all'invento mi spiace molto l'idea che quando ci va Siamo i giudici che sappiamo certo. lo faccio con affetto, con, con amore, con, con un sistema di comunicazione che deve essere non aggressivo, cioè questo è dal mio punto di vista ovviamente, eh, ma non un sistema aggressivo, ma un sistema che è legato proprio all'affetto, nel senso che comunica al suo prossimo, che ci sono delle condizioni che vanno rispettate, perché se no… Certo, purtroppo purtroppo in questo campo ci sono diciamo, pochi individui in malafede e tantissimi pigri, questo purtroppo è un problema, è sempre stato così. Dunque Giobbe ti faccio l'ultima domanda di, di carattere generale poi chiudiamo, il 17 aprile già nove regioni insomma, andranno a votare, sono la Basilicata, le Marche, la Puglia, la Sardegna, il Veneto, la Calabria, la Liguria, la tua Campania e, e il Molise. Ti chiedo un po' di polemica visto che qualcuno insomma, ti chiama il grillo dei verdi, forse il grillo parlante. Il il fatto che il governo non abbia unito le, le, le due giornate di, di voto, insomma, insomma, questo referendum poteva essere fatto insieme a, alle amministrative, magari molta più gente ci sarebbe andata anche perché serve un quorum. Ecco, Cosa ne pensi di questo? Forse c'è un po' di malafede anche qui? Eh, ovviamente sì, adesso io non, non voglio entrare, anche perché non saprei come farlo, nel merito di chi e che cosa e quali sono stati gli accordi, i soliti accordi, un po' sottoboschivi, un po' poco chiari, un po', eh, un po' fatti a margine di quelle che sono invece le discussioni pubbliche, non lo sono invece Certo, quindi insomma, il 17 aprile prossimo tutti a votare sì per bloccare quello che nella migliore delle ipotesi è semplicemente uno scempio, una distruzione delle nostre coste, nella peggiore è continuare insomma, su una strada sbagliata. La migliore delle ipotesi ha un suo peso, anche questa, la banale, la migliore delle ipotesi ha un peso. Certo, certo. E confido su di voi e su tutti quelli che hanno la coscienza non soltanto ecologica, ma sociale, certo. di comunicare più possibile quali sono, quali sono le ipotesi, quelle migliori e quelle peggiori. E noi crediamo che l'apporto a queste campagne di, di persone come te Giobbe sia fondamentale, se non, non solo per, per il personaggio, ma anche per, orgogliosissimo, se così, così. Anche, anche per la cura. Noi di Libera TV ti ringraziamo per il, per il tempo dedicato e ti auguriamo in bocca al lupo per tutto ciò che fai e per il tuo lavoro. Grazie.